For a This is awesome. Conejos a tutti ragazzi Sono con Petru Tradotto conigli a tutti ragazzi <ride> Sono Petru, Igor del Tanke E sei ray Ed eccoci qui con il secondo episodio di Non sappiamo il titolo a cui dargli. Della serie di Quickscoe, della no. serie quella di Quickscoe che abbiamo detto. E poi decideremo come chiam chiamarla decideremo Magari la prima. chiamiamo Conecos a tutti. No, non penso proprio. O magari Conecos in faccia. No, non lo sappiamo. Allora la qui, seconda? Questo qui è oh, no, il eh, te lo comando vale la, allora. la seconda? Qual è? Qual è? Che devo prendere? Si, sì, questa qui. Qual è? è? Si, sì, questa. Qual, qual è? Allora, questo qui è Super Top 1. Guardate che bei ricordi. E innanzitutto, non ti vedo. Come cacchio hai fatto? Conejos a tutti ragazzi Yahoo! Uiuiui oh, Aspetta, lasciami scendere. Eh vieni vieni Aspetta devo provare Va Due. Oh Bush. quanto. quanto mi piace Procops, mi, mi ero scordato il, il Ma suo, hai allora. messo il Mi fa cagare un po' sto cecchino. Eh no Anzi, mi ricordo i due tempi. I tempi in cui correvenuto venuto per le strade con Heidi. Sì, ma non devi dirlo. Ma loro pensano che... Oh, oh Heidi. Petrui Igor il tanche. Le caprette ti fanno ciao. Ehi, dove sei? Schifoso? Dimmi. <ride> non stare. Dove ti trovi? Tentano a cross the map. Ma è? che bel ricordo, cioè il 1, cioè ma che differenza quello... Lorca, miseria, tua madre... Ma ah, quello... Oh. È di là. Tua <ride> cioè, madre è <ride> di là. Mi ricordo che facevo le partite in quest... con i miei amici tipo a 300 uccisioni, non finivamo più. E poi correvate nudi con Aidi. Mamma, ma che roba, sono doppato. Io Mamma, vieni qua a vedere lui. Mamma, topato. mi fa cagare questa arma, devo dire. A me piace un botto, mi manca tantissimo. Poi vedi, un act zombie, guarda come si sì, Eh ma non devi usare questo. Questa è una mitra. Ah, sì. Cioè, non è un mitra, è un cecchino, però fa schifo. Cioè, spara tanti colpi alla volta. Ma porca Ed è forte. E ricarica veloce, no dai, Petro No, davvero? <ride> sì, sì sì sì Anche perché sono in serie, non voglio rovinare. Ah, si, sì, se la rovino io la serie, tutto lo so. L'abbiamo veloce, sto cecchino. Altro, cioè, il più veloce è MO2. Sì, anche perché sono MO2 ci ho passato poco tempo invece va, vacù che com'era era fatta. No. Dove mirarti a in... spararti una pallottola in faccia che roba. Oh, no, no. eri sul mio mirino. Eri sei sul mio diario nero. Diari. Come cavolo fai questi cecchini? Oh è bellissimo, poi Ma guarda sono.. Ma sono stralenti carica... a fare qui carica... no, in verità sono velocissimi! Oh, pezzo! Oh yeah! C'è 7-2 Hai <ride> un risulto? No Aspetta! No! Non ti avevo visto, io ho sparato a casa, non pensavo fosse di. Baby, please, unimo. Oh, oh, guardalo! Si, sì, però non è divertente. Guarda, è. come è divertente? A me è divertente. Oh! Alleluia! Aereo Grazie. No, aspetta, non è mio. Aspetta, scusa. alleati alleati in arrivo. alleati in arrivo. No! Guarda! No, no, no, non posso certo. Ma è la macchina mortale? Eh sì, però questa ha 500 colpi. L'altra? 2 300 Ma tu tanto uno che li <ride> Mamma che bei ricordi. Oh, ma non stiamo commentando, cioè non stiamo dicendo niente. No. Scusa. Un allora, dunque, questo che è il secondo episodio. Allora, cosa possiamo fare? Black Ops, è stato un grande videogioco. In verità, è stato il mio primo Call of Duty. Poi, vabbè, uh, il. Uh, come si chiama? Cioè, MV2, l'ho preso. Poi avevo preso MV3. Oh, tanta, tanta roba, ragazzi. Tanta, poi tanta avevo preso roba. MV3. Ops, no, MV3 sì. E dopo ho detto, ciao, proviamo a prendere. MU2 così faccio un nucleare e l'ho chiamato infatti tipo al ventesimo livello e, um, e tipo Però vabbè dopo poco tempo è uscito subito Black Ops 2 perché vabbè l'ho preso usato non, non mi diverto devo dire No. Eh? Il nostro Erasping mi fa un po' Devo così per... <ride> Ma te l'avevo lanciato dentro? Sì. No, quasi credo. dentro, quasi. Oh! Oh l'ho detto che sta facendo quindi ho preso.. Tu sei mica a casa tua. Porta rispetto. certi un C4 addosso No scoop No scoop sto cacchio, hai capito? Non ci credo Non ci credo ti ho fermato Aspetta un te. attimo Un attimo Il mio obiettivo è sempre di prendere la bomba atomica Ma non ci arrivo mai è una bomba atomica? Sì. E non ci arriverò mai, secondo me. È quello che esplode a fine? No! No, aspetta un attimo, dai! Ok. Mi sfregate? Spercato... Ma va. Ma sono Giulia i prendili. No, sono su. Guarda, è un parco come quello che c'è stato ieri. Ma sei un idiota, perché devi a su? Guarda! si sì, ho capito, ma perché li essere su? Dovete sapere che ieri qui... Sì, ma dove Aspetta Ieri qui ha piovuto e c'è stato un doppio arcobaleno Vaffan Mi fai provare un attimo un trickshot? No Dai voglio solo provare Eh provalo io ti ho Si ma solo una volta che ti piazzi sotto Dove sei? Qua sì. mettiti un attimo qui ah. Solo un secondo Qua? Si sì. voglio solo provare perché qui non l'ho mai fatto dai, io sparo a casa. Eh, ma ho capito, ti ho detto un attimo. Cos'è sta roba? Ah, provi! Eh, la torretta. Sam, chi è che c'è con gomito? Ah, non è divertente. Devo dire, E <ride> ecco che termina qui il secondo episodio. Di Ora vado in bagno di a Pixel. Guarda, guardate il trickshot. Cioè non è un trick, tr cambio d'arma a 360 e ho pure toccato terra, eh, vabbè. Fai un po' schifo <ride> Parla lui io Vabbè, le farei occhi chiusi queste cose Vita 30 a 8 <ride> Vabbè, 8 a 30 <ride> <ride> <ride> <ride> siamo... cosa, cosa, cosa vuoi? Stai zitto Vi vediamo No, no ci, No. no oh, sparito. <ride> <ride> <ride> vabbè, ci vediamo al prossimo Deveva episodio Dove essere un, un finto schiaffo Con Mv3 ciao a tutti Nudi.